patrimonio all'archivio di Stato, dedicato quest'anno anche ai bambini? Allora, poiché il tema di quest'anno delle giornate europee del patrimonio è appunto patrimonio culturale tutti inclusi, l'archivio di Stato di Salerno effettuerà tre aperture straordinarie a partire da sabato 25 settembre alle 16.30 fino alle 20.30 e poi due altre aperture domenica 26, dalle 9 alle 13, dalle 16.30 alle 20.30, nel corso delle quali sarà possibile visitare la mostra di libri d'artista e di editoria per l'infanzia, Fila e Strocca, a cura di Antonio Baglivo e di Vito Pinto, che vuole appunto, seguendo il tema di quest'anno delle giornate europee del patrimonio, aprire l'istituto ad un pubblico diverso da quello che abitualmente frequenta l'Archivio di Stato. Per esigenze di ricerche storiche oppure ricerche amministrative. È un pubblico appunto che riguarda l'adolescenza, l'infanzia e quindi è un percorso che vuole essere aperto anche alle istituzioni scolastiche. Il tema della mostra è appunto permettere di conoscere un aspetto non solo eh, letterario ma anche iconografico eh, della letteratura eh, dell'infanzia Per cui eh, direi che quest'anno eh, l'Archivio di Stato credo che abbia risposto in pieno al, eh, al tema che ha immaginato il Consiglio d'Europa per le giornate europee del patrimonio Per l'occasione sarà aperta anche la Cappella di San Lodovico? La cappella di Son Ludovico fa parte ovviamente del percorso eh, museale dell'archivio di Stato e nel, nel, negli orari di apertura straordinaria anche la cappella sarà visitabile agli utenti. Giornate europee del patrimonio a Santa Maria dell'Amo a Salerno. Di che si tratta l'iniziativa dell'empatismo dell ed eventualmente eh, l'integrazione oppure la correlazione con la scuola medica salernitana? Allora, il movimento empatico nasce circa due anni fa, eh, abbiamo prima fondato delle entità culturali, delle nuove identità culturali in provincia di Salerno, che è eh, Omignano, paese degli aforismi, Salento, paese della poesia, che chiude un ideale triangolo culturale con Vallo della Lucania, sede del centro contemporaneo delle arti, che è una nuova fucina di idee e di iniziative culturali, ma mai fine a se stesse. Quindi con il tempo abbiamo lanciato un nuovo manifesto, eh, un manifesto che è stato presentato dapprima nel Cilento, poi ehm, a Firenze presso le Giubbe Rosse, alla Central Library di Edimburgo e ehm, all'Accademia di Belle Arti di Brera. A questo manifesto hanno aderito molti dei maggiori intellettuali, artisti, filosofi, uomini di cultura d'Italia e ehm, internazionali anche. E abbiamo anche pubblicato una prima antologia, che è questa, pubblicata dalla Dolphi nel 2020, dove vengono racchiusi i temi emotivi dominanti che presentano appunto il movimento. L'empatia, oggi si parla molto di empatia e quindi noi abbiamo sentito la necessità di riunire nuovamente gli artisti. In un periodo storico dove eh, l'altro è solo un non io, eh, c'è questa difficoltà di sentirsi parte di un intero, noi abbiamo cercato di eh, ritrovare l'altro attraverso le emozioni, attraverso il sentimento, perché ci sembra l'unica via per opporsi alla eh, società eh, tecnocratica illuminista per così dire che sembra aver fallito eh, D'Annunzio diceva ridateci il sogno la scienza ci ha ingannati e noi ci rifacciamo a questo vogliamo di nuovo coltivare le emozioni i sentimenti perché sono alla base sono alla base eh, della crescita individuale e soggettiva no? e anche a scuola infatti si parla adesso di empatia perché rimanda appunto a questa costruzione necessaria dell'idea io, ma un io che sa integrarsi anche con l'altro. Scuola eleateca e Scuola Medica Salernitana, qual è la relazione tra le due scuole? Beh, abbiamo, essendoci sul territorio, queste due grandi scuole che intrinsecamente eh, hanno ehm, una matrice empatica anche loro, la medicina è empatica eh, in sé, e' così la filosofia. Quindi quest'oggi, partendo dalla tradizione, arriviamo all'innovazione. Quindi si è creato questo nuovo triangolo, chiaramente le due grandi scuole sono guardate da noi con ammirazione, cercando di ripercorrerne le grandi gesta di essere ugualmente apprezzati dalla storia, così come sono state eh, ampiamente apprezzate queste due entità culturali. Ricordiamo l'appuntamento a Santa Maria de Lama? L'appuntamento prevede una mostra eh, di poesia visiva, sono eh, 30 tele che io ho mm, scritto, tra virgolette, eh, dipinto qualche anno fa, e, e si tratta appunto dell'esposizione della grafia, riguardare nuovamente la bellezza della, della scrittura, per così dire, in un mondo dove si parla solo digitale e, e chiaramente poi c'è tutto il valore eh, ipotetico dei, dei componimenti, quindi la poesia che esce dalla, dal libro e si mette in bella mostra sulle tele.